ringrazio tutti i presenti perché vi siete iscritti molto numerosi a questo nostro project talk l'abbiamo chiamato e ringrazio chiaramente i docenti che vedete in questo momento con le videocamere accese e che eh, si sono prestati a eh, raccontarvi un po' quello che, che noi facciamo in linea eh, generale eh, abbiamo chiamato questo virtual open day project talk perché tutti noi nonostante abbiamo le nostre specificità parliamo di progetto quindi se vi interessa l'ambito della progettazione vi dico che qui di fatto imparerete a osservare i fenomeni e a proporre delle soluzioni progettuali, a lavorare per step e a fare sintesi tra gli oggetti, gli edifici, l'ambiente, le persone e a capire l'importanza delle sfide globali sul progettista ma anche sulla sua eh, missione all'interno della società. Quindi come avete visto dal, dal nostro programma, abbiamo un programma molto intenso di, eh, di, di incontri, vogliamo essere brevi ma incisivi e quindi adesso lascio subito la parola al professor Fera, che è il coordinatore del eh, corso di studi in uscita in realtà, perché poi c'è anche la professoressa Muccelli in, in entrata di, della, della laurea in architettura, e quindi lascio a lui la parola. Grazie, grazie Valentina, sì. Francesco, ti sei chiuso il microfono, per sbaglio? No, è ancora chiuso Francesco. Sì. sì. Ok, ora è aperto. Eh, perché mi si eh, attiva con ritardo, si vede che avevo cliccato prima due volte. Vabbè, volevo ringraziare tutti i presenti di essere qui, eh, direi molto numerosi a questo importante evento di presentazione. Eh, ringrazio anche Valentina, in realtà sì, io non sono più il coordinatore di corso di laurea dal primo novembre, ma. Ehm, la professoressa Elena Muccelli che eh, si occupa delle, eh, della gestione del nostro corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura. Eh, se riesco vado subito a condividere le immagini. Anche se il mio team si è molto rallentato, vi chiedo di eh, darmi conferma se vedete lo schermo mio. Sì, sì, si vede. Ottimo, grazie, mi Me metto a schermo intero così forse lo potete vedere meglio. Allora, il, ehm, oggi vi presenterò l'offerta formativa del corso di laurea magistrale a ciclo unico in architettura della classe di laurea LM4 quinquennale. Ehm, la nostra sede è nel campus di Cesena, che è eh, sede di, del Dipartimento di Architettura e eh, sede distaccata dell'Università di Bologna, è una sede nuova, ma su cui poi, dopo eh, acceneremo brevemente le qualità del, degli spazi. Eh, queste slide che vi sto facendo vedere poi verranno messe a disposizione e saranno nel sito del corso di laurea. Quindi poi avrete modo di rivedervele. Adesso farò una presentazione molto veloce perché poi vorrei lasciare spazio alla nostra studentessa, Martina Corti, che ehm, vi darà una visione del corso dal, eh, dalla parte degli studenti. Allora, ehm, noi abbiamo qui segnato cinque punti perché iscriversi eh, ad Architettura. Ma, eh, perché noi da architetti forse siamo deformati, ma tutto ciò che ci sta attorno eh, per noi è architettura. La realtà fisica, anche se in gran parte poi è edilizia, ma questa è una specificazione che poi apprenderete più avanti se verrete a studiare da noi, eh, fa parte del mondo costruito e cioè dell'architettura. Eh, il nostro corso di laurea è un corso di laurea eh, magistrale quinquennale di carattere generalista, il che vuol dire che poi eh, permette ai nostri laureati di specializzarsi e di riuscire eh, a eh, trovare uno sbocco professionale in maniera molto flessibile rispetto alla dinamicità dell'attualità dell che cambia in maniera sempre molto più veloce rispetto a quelli che sono in realtà i programmi dei vari corsi di laurea che hanno uh, una loro uh, fisiologica lentezza nell'adattarsi. Noi forniamo quindi ehm, un metodo di studio, un metodo di apprendimento, ma anche diamo delle solide basi eh, di tutto ciò che caratterizza il processo della costruzione. Quindi diversi sono gli sbocchi eh, professionali che un laureato magistrale può avere. Eh, abbiamo dei um, diversi scambi internazionali e rapporti con architetti stranieri che tengono anche dei corsi qui da noi, dei corsi di progettazione, eh, che eh, fa sì che il corso abbia come una sorta di Erasmus interno, ma oltre a questo abbiamo tutta una serie di scambi con importanti corsi di laurea in architettura in Europa. E eh, non ultimo è perché abbiamo eh, del, degli spazi con laboratori di altissimo livello. Come vi dicevo, la figura professionale è, è, si iscrive all'interno della direttiva CE, quindi è riconosciuta a livello europeo e permette l'iscrizione all'albo degli architetti nella sezione A, ma anche all'albo degli ingegneri nella sezione B. Ehm, è eh, un corso di laurea che eh, coniuga dei saperi scientifici insieme a un sapere di carattere umanistico. Quindi eh, fornisce eh, alta specializzazione sia nel campo della eh, rappresentazione dell'immagine architettonica, sia nelle eh, forme più tradizionali che invece anche nelle forme... Eh, più avanzate di tecnologie di, eh, digitali quindi ehm si ha una preparazione come dicevo scientifica eh, adatta eh, alla, alla nostra professione nel campo della geometria, della matematica del calcolo, delle strutture architettoniche che permette anche ai nostri laureati quindi di firmare delle strutture da anche una preparazione quindi tecnica della tecnologia del costruito perché eh, si possono avere delle idee straordinarie ma se non si sa come costruirle questo eh, indebolisce tutto il processo, o meglio, rende quasi impossibile la realizzazione di un'idea. Eh, molto importanti, viste le urgenze climatiche, sono naturalmente gli aspetti che riguardano il risparmio energetico e la sostenibilità degli edifici. Quindi dà anche un'ottima eh, preparazione dal punto di vista della normativa, eh, dei processi costruttivi eh, per l'iter approvativo. Eh, gli sbocchi, come vi dicevo, sono i più disparati dal eh, lavorare in studi professionali, in, in singoli architetti, ma anche in strutture più complesse, eh, così come in settori produttivi, quasi, quali le imprese di costruzioni o della realizzazione di componenti e materiali edili, eh, negli eh, enti pubblici ma essere anche consulenti per forniture di arredi e eh, materiali della costruzione ma anche eh, capacità di carattere stimative o di consulenza nell'ambito della valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale qual è il piano di studi che ci caratterizza? Eh, adesso scorrerò i cinque anni di studio molto velocemente, ma come dicevo, ve li potrete rivedere eh, con più calma eh, andandovi a scaricare queste slide. In tutti gli anni di corso ci sono i laboratori di progettazione, che sono dei laboratori eh, annuali o semestralizzati. Il primo anno è un laboratorio annuale insieme al eh, corso di disegno dell'architettura 1. Quindi storia dell'architettura un'altra materia a cui eh, diamo molta importanza, che si ripeterà poi per altri due anni, la conoscenza della matematica e ovviamente anche eh, i primi rudimenti di urbanistica, quando poi più avanti ci sarà un corso vero e proprio, un laboratorio di urbanistica. A secondo anno, come vedete, si ripete il laboratorio di progettazione architettonica 1, storia, nel secondo anno si eh, apprendono eh, le la strutture, la statica dell'architettura, quindi in materia di carattere scientifico-ingegneristico, con un laboratorio sui materiali, sulla tecnologia dell'architettura, aspetto, come dicevo prima, molto importante del saper costruire. Quindi fisica tecnica, anche questa ha a che fare col comfort ambientale dall'acustica all'illuminazione eh, degli ambienti e eh, al laboratorio di disegno. Saper eh, pensare delle, idee, delle, delle architetture, prefigurare delle architetture è molto importante, ma è altrettanto importante saperle disegnare, saperle rappresentare. Eh, al terzo anno, il laboratorio di progettazione, inizia il laboratorio di rilievo, eh, misurare l'architettura, saperla conoscere, è un aspetto fondamentale. Giovan Battista Alberti, grandissimo eh, architetto, ha che per conoscere eh, la cultura bisogna ridisegnarla, conoscere nei suoi fondamenti. Ecco quindi che il laboratorio di rilievo è uno strumento non solo propedeutico ad altri, ad altri laboratori come quello di restauro, eh, che poi vi sarà nel quartanno, ma anche per l'intervento eh, del costruire nel costruito, costruire nella trasformazione dell'esistente. Quindi qui di nuovo un corso legato alle questioni di carattere ambientali con la progettazione esecutiva per l'efficienza energetica, eh, la scienza delle costruzioni, è eh, importantissimo conoscere eh, le dinamiche strutturali e eh, l'ultimo corso del, dell'anno è la storia e il restauro. Teorie del restauro unite alle eh, capacità di conoscenza del patrimonio storico. Eh, col corso di eh, rilievo eh, al Quartano, oltre sempre al laboratorio di progettazione, mh, si apre il laboratorio di restauro. Eh, in Italia abbiamo un terzo del patrimonio artistico del mondo e tra questi è sicuramente il patrimonio architettonico che necessita di un costante intervento. Ecco che quindi un laboratorio di restauro è sicuramente molto importante. Ehm, vi è un altro laboratorio di costruzione dell'architettura dove eh, si mettono a frutto quelli che sono gli insegnamenti di scienza e di statica degli edifici, un eh, corso di valutazione, conoscere la, e saper quantificare eh, il patrimonio esistente, legislazione urbanistica, perché come dicevo nelle capacità del nostro laureato è quella anche di comprendere i meccanismi amministrativi che eh, regolano il processo delle approvazioni di un progetto. Quindi una materia più di carattere eh, umanistica come l'estetica e eh, un'altra più di carattere progettivo, attuale sull'architettura degli interni. Il quint'anno è l'anno che ehm, viene lasciato ai nostri, eh, alle nostre studentesse per lavorare al proprio eh, lavoro conclusivo di laurea. Quindi eh, sono istituiti i laboratori di laurea con un numero massimo di 15 studenti per docente, più tutta una serie di attività a scelta. Eh, I nostri studenti, possono studentesse, possono scegliere dei corsi presso altri eh, corsi di laurea, ma anche all'interno vengono attivati ogni anno eh, differenti corsi legati come eh, storia della uh, città, del, del territorio, oppure eh, altri corsi di eh, architettura degli interni, allistimento e museografia. E eh, in quest'ultimo anno eh, i nostri, eh, le nostre allieve imparano a, eh, e costruiscono il loro percorso di laurea. Questo permette di avere un altissimo numero di laureati in corso, di non eh, disperdere gli studenti. Qui molto velocemente cosa si studia? Il disegno e la rappresentazione, sia eh, manuale, perché... Comunque sia, anche usando uno strumento digitale, che sia la penna d'oca, che sia una tavoletta grafica, a saper disegnare a mano e, e fin tanto che non ci collegheranno il cervello a eh, un computer, sarà eh, il metodo più veloce per prefigurare le prime idee. La, come ho detto, la storia dell'architettura, conoscere ciò che è stato fatto prima di noi, fa sì che le nostre proposte non siano. Eh, proposte ingenue, ma eh, solidamente radicate nel territorio in cui si costruiscono. Quindi i, i laboratori di composizione architettonica urbana, ossia come si dovrebbero disegnare gli edifici o le parti di città che ci circondano. L'architettura degli interni, costruire il, il, il guscio in cui si vive è, è uno degli aspetti più eh, sicuramente importanti. La tecnologia, i vari pacchetti, i sistemi tecnologicamente avanzati di costruzione vengono eh, approfonditi. Il rilievo eh, sia manuale sia strumentale è anch'esso oggetto di un laboratorio eh, molto importante del nostro corso e, come dicevo, propedeutico al corso di restauro. Non si può eh, operare il restauro di un edificio se non lo si conosce nella sua consistenza materica. Quindi eh, laboratori di urbanistica, ma eh, questi corsi vengono affiancati anche da una tutta una serie di eh, AFPG, cosa sono? Attività formative e pratico guidate, eh, che servono anche queste per darci una capacità di leggere il reale che ci circonda. Quindi corso di eh, storia tecnica della fotografia o di allestimento e musografia o di, eh, come dicevo, rappresentazione della città del territorio. Il campus è in una nuova sede con degli spazi eh, di altissimo livello. Eh, I nostri studenti unici in Italia hanno a disposizione nei loro laboratori didattici un proprio tavolo da disegno dal lunedì al venerdì dalle eh, 8 alle 7 di sera, dove poter studiare al di fuori anche delle lezioni che si tengono in aula o in laboratorio. Vi sono poi tutta una serie di laboratori eh, specialistici come eh, Carta, eh, che è l'archivio cartografico del territorio, laboratorio modelli di architettura, che vedete qua nella foto, dove si possono realizzare dei modelli fisici, un laboratorio, la Movida, di modellazione e visualizzazione digitale con eh, eh, macchine molto performanti, il laboratorio di rilievo con la strumentazione eh, digitale per eh, il rilievo eh, fatto con apparecchiature appunto eh, collegabili a sistemi di lettura e di eh, modellizzazione digitale, laboratorio di fotografia e un laboratorio di materiali. Esiste poi un'ottima eh, eh, biblioteca specializzata in architettura che è aperta anch'essa, eh, anzi, no, lei eh, è aperta fino alla biblioteca, è aperta fino alle 11 di sera. Quindi spazio, luogo dove poter continuare. A studiare. Ecco, questi sono i riferimenti, la professoressa Muccelli, come dicevo, la coordinatrice, a cui potrete rivolgere eh, ulteriori domande, ma anche al professor Fallavolite, che si è collegato dal proprio laboratorio eh, e che avete visto eh, poco fa. Bene, grazie. Io lascerei la parola a Martina. Sì, grazie. Sì, mi vedete, mi sentite? Molto sì. bene. Perfetto, buongiorno a tutti. Io sono Martina, sono una studentessa del quinto anno di architettura, frequento la facoltà qui a Cesena. Eh, innanzitutto volevo ringraziare il professor Fera che mi ha invitato a parlare oggi e oggi cercherò di raccontarvi quella che è la mia esperienza all'interno eh, di questa di quest università e quindi innanzitutto volevo spiegarvi quali sono state le motivazioni che mi hanno spinta a iscrivermi eh, ad architettura e perché proprio qui eh, all'Università di Bologna, quindi nella sede di Cesena vi faccio una piccola premessa, io non sono eh, di questa zona io vengo da un paesino in provincia di Como e quindi mi sono trasferita a Cesena cinque anni fa eh, proprio per frequentare questa università professore non so se vuole eh, terminare la sua condivisione Ah, scusa. Ok, ecco perfetto. Non so problema. Eh, la prima motivazione che mi ha spinta a iscrivermi qui a Cesena è stata la mia necessità di, uh, di fare una laurea quinquennale e non quella che noi chiamiamo una 3 più 2, diciamo. Eh, questo perché eh, io credo che l, um, un architetto, per avere una formazione completa, debba comunque eh, affrontare un percorso quinquennale. e Di fatto anche per iscriversi all'albo eh, serve comunque una, laura, una laurea magistrale. Quindi prima di iscrivermi avevo un po' studiato quelli che sono i piani didattici delle varie università e a mio avviso eh, il piano didattico di una quinquennale è meglio distribuito. Infatti, come spiegava il professor Fera, eh, fin dai, dai, dal primo triennio diciamo, eh, si vanno ad affrontare in modo più approfondito quelle che sono eh, le materie che costituiscono poi eh, l'architettura, quindi dall'urbanistica, al rilievo, eh, il disegno. Eh, Un'altra motivazione che mi ha portata a Cesena è stato il fatto che comunque Cesena una, è un'università relativamente piccola e questo eh, per, che, per quanto riguarda il nostro percorso di studi è un grandissimo vantaggio, infatti per esempio per quanto eh, concerne i, labora, i laboratori, per esempio progettazione, il fatto di essere una classe piccola con un docente eh, ci consente di avere un rapporto di, diretto con i docenti e tante eh, occasioni di confronto, infatti solitamente si ha un confronto settimanale, quindi ogni settimana si può eh, parlare e revisionare il proprio progetto direttamente col docente. Eh, quindi eh, nel mio percorso universitario ho sicuramente affrontato delle difficoltà, soprattutto all'inizio, eh, infatti io vengo da un liceo linguistico quindi quando mi sono iscritta ad architettura pensavo di partire leggermente svantaggiata rispetto a magari chi ha affrontato, non so, per esempio un geometra alle superiori. In realtà eh, queste difficoltà, questa differenza con i miei compagni non l'ho mai avvertita, eh, tanto che dal primo anno... Questo perché dal primo anno le materie, quindi gli esami, eh, partono proprio da zero. Per esempio, per quanto riguarda eh, progettazione o disegno, io sono arrivata in questa università che non sapevo letteralmente tenere in mano la matita, ma al primo anno, pian piano, ho imparato e non ho, non ho avvertito eh, di essere più in difficoltà rispetto agli altri. Per quanto riguarda invece le materie scientifiche, appunto, dal primo anno, per esempio, c'è cioè l'esame di matematica, sicuramente chi arriva, per esempio, da un liceo scientifico eh, è un programma magari in parte già affrontato nel quinto anno del, della scuola superiore, ma anche per me, che appunto venivo da un linguistico, è stato un esame eh, affrontabile, eh, soprattutto grazie all'aiuto dei miei compagni. Ci tengo molto a sottolineare che la nostra è un'università eh, che si fa sostanzialmente in gruppo, nel senso che molti dei, dei laboratori prevedono dei gruppi, solitamente tra due e eh, quattro membri, eh, e è molto importante sapersi relazionare con gli altri, eh, sapere esprimere le proprie idee, sapersi confrontare eh, e eh, sviluppare un certo senso critico. Come dicevo, tutti i, i laboratori, o progettazione, ma anche urbanistica, disegno, eh, sono, sempre, eh, sono quasi sempre fatti in gruppo. Per quanto riguarda il campus, l'avete visto nella presentazione, è stato inaugurato qualche anno fa e eh, all'interno dell'edificio ci sono tanti servizi. Eh, abbiamo tanti spazi per studiare, sia all'interno del campus, ma anche eh, nella città. Eh, non so se magari qualcuno eh, come me non è di Cesena, non conosce la città. Cesena è una città universitaria eh, che adesso, vabbè, a parte la questione del Covid, è comunque una città movimentata, piena di eventi per gli studenti. Eh, sicuramente il campus è il nostro punto di riferimento, ma abbiamo anche delle aule studio eh, dislocate nella città, come l'Aula alfa la, e l'Aula Beta che sono aperte sette giorni su sette e eh, dove è possibile studiare anche fino a tardi. Se dovessi raccontarvi qualche esame che sicuramente è stato importante per la mia crescita, c'è cioè, eh, progettazione 3, quindi progettazione architettonica del terzo anno. Come diceva il professor Fera, eh, vengono eh, dei professori eh, da università estere, quindi il corso di progettazione eh, del terzo anno è tenuto da docenti eh, non italiani, diciamo, e' è sicuramente una grandissima opportunità per vedere quello che è l'approccio alla progettazione architettonica di eh, docenti, eh, appunto, stranieri. Eh, secondo me è una grandissima opportunità anche per chi magari non ha l'opportunità poi di eh, partecipare a un programma come per esempio l'Erasmus. Un altro eh, esame eh, che per me è stato importantissimo è stato la progettazione del primo anno, perché, come dicevo, è stato il mio primo approccio a quello che è il mondo dell'architettura. E mh, mi ha dato, secondo me, gli strumenti fondamentali per poi affrontare i corsi successivi, sia di progettazione ma in generale eh, per la mia crescita eh, architettonica, diciamo. Eh, altri corsi eh, che mi sono veramente piaciuti e rimasti impressi sono quelli di storia, in particolare storia e restauro, ma eh, se posso dire, ho anche apprezzato molto quelli che vengono considerati i corsi più ostici, più complessi, come scienza delle costruzioni e statica. Un'attività molto importante eh, durante eh, i cinque anni è sicuramente il tirocinio. La nostra università, come diceva prima il professor Fera, eh, ha nel piano didattico un tirocinio curriculare di 150 ore che è possibile fare sia in uno studio in Italia che in uno studio all'estero. E proprio all andando all'estero eh, ho scoperto anche confrontandomi con studenti italiani ma anche stranieri è che poche università offrono questa opportunità. Per me è stata un'opportunità un di conoscere l'attività di uno studio e anche di farmi conoscere e soprattutto di mettere in pratica quelle che erano le, le mie competenze che avevo acquisito nei primi anni dell'università. Ehm, appunto per quanto riguarda le attività all'estero, l'università ha tantissimi accordi con eh, università europee e non solo, infatti oltre al bando Erasmus c'è anche il bando Versis, è possibile fare la tesi all'estero o anche il tirocinio. Io personalmente ho eh, approfittato di questa opportunità, ho fatto due Erasmus, eh, il primo al secondo anno sono stata all'Ezzam a Madrid e il secondo invece al quarto anno sono stata alla FAUP a Porto. Eh, ovviamente andare all'estero è sicuramente una grandissima occasione che la nostra università eh, ci dà e, e quindi eh, questa è un po' la... La mia esperienza, non so se ci sono delle domande... Allora per quanto riguarda, ti ringrazio moltissimo Martina, Grazie. per quanto riguarda le domande eh, direi che le scrivete in chat come ho visto che state già cominciando a fare, noi le raccogliamo e poi eh, le, entro una settimana troverete eh, le risposte sul sito del Dipartimento, questo perché eh, chiaramente oggi siamo in una compagine ridotta, ci sono anche le manager didattiche, però volevamo dare Uh, spazio un po' a tutte le voci che fanno capo al dipartimento ma le vostre domande non resteranno uh, in evase ma riusciremo a darvi risposta nel giro di una settimana intanto ringrazio moltissimo ecco, Martina e grazie Valentina, sì. volevo sfruttare ancora questi due minuti che sì, ci, certo. <ride> ci rimangono no perché una delle domande più eh, frequenti appunto e, e non ho capito bene la domanda che ho appena risposto eh, di, di Rabab che ha scritto oltre a sede di Cesena c'è anche una sede a Bologna giusto? Sì eh, è vero nel senso ci sono due corsi di laurea ma la magistrale a ciclo unico è solo a Cesena eh, a Bologna ma poi verrà spiegato dagli altri relatori sicuramente molto meglio eh, c'è un 3 più 2 ossia una, una laurea e una magistrale che poi porta alla stessa classe di laurea la principale differenza, perché l'altra domanda che poi ne consegue, è, è, è nei piani di studio: sono due piani di studio piuttosto differenti. Ossia, ehm, parlo per Cesena, poi eh, i miei colleghi della, della laurea di architettura e ingegneria, ingegneria di architettura, meglio spiegheranno le differenze. Eh, ad architettura si dà un taglio più di carattere appunto ehm, umanistico al eh, processo della eh, composizione architettonica urbana, del pensare all'oggetto eh, fisico che si dovrebbe realizzare nelle città. Eh, molto importante l'aspetto tecnologico, sicuramente. Ma ehm, la progettazione, ad esempio, è in tutti gli anni, in tutti i cinque anni, abbiamo i laboratori di progettazione. Eh, una differenza è anche quella negli spazi. Eh, abbiamo la fortuna di avere degli spazi eh, molto confortevoli per gli studenti, sicuramente. Eh, abbiamo i laboratori con un numero massimo di 50 studenti per docente. Um, abbiamo i laboratori di laurea del quint'anno, come dicevo prima, con un numero massimo di 15 studenti per docente. Questo permette appunto una relazione, un rapporto molto più diretto, come ha appena raccontato anche Martina, um, col docente di riferimento di quel determinato corso. Ciò poi si ripercuote anche... Nel, eh, nell'efficienza eh, didattica del, eh, dello studente, eh, questo in estrema sintesi, poi ci sono delle FAC che eh, spiegheranno ulteriormente la, eh, le differenze tra i due corsi, oltre a quelli che mi seguiranno. Grazie. Sì, grazie, grazie sia al professor Fera che a Martina Corti. E infatti l'obiettivo proprio di oggi era quello di intanto presentare tutta l'offerta formativa che c'è all'interno del dipartimento di Architettura, che appunto eh, è molto articolata e ha le sue eh, specificità. Adesso mh, in questo slot eh, di mezz'ora invece presentiamo il corso in disegno industriale e eh, io afferisco in particolare a, quel, a questo gruppo eh, di didattica e di ricerca e eh, quindi insieme a me ci saranno in particolare eh, la professoressa Vai e il Zannoni e poi Simona Cavalleri che è la nostra manager didattica e Marco Dall'Olio che è il nostro studente Saluto Direi tutti, che... ciao arrivederci, eh. grazie, grazie. adesso vi faccio vedere un ultimo video e poi partiamo con la presentazione live ci tenevamo molto perché questo è il saluto della nostra coordinatrice che oggi non può essere qui con noi perché purtroppo non siamo tantissimi però siamo sempre molto molto eh, impegnati e cerchiamo di essere sempre sulle varie, sulle varie cose quindi eh, ditemi solo se si vede eh, si riesce a vedere?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 Se non vi interessano gli altri, ciò che fanno e come agiscono, allora quello del designer non è un mestiere per voi. Bene, grazie. Adesso lascerei la parola a Elena Vai per completare le, la presentazione sul design e al professor Michele Zannoni che vedo connessi. Eh, sì, eh, grazie a Valentina, grazie ben, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eh, io sono Elena Vai, adesso tra qualche secondo anche il mio computer spero che riesca a condividere questa presentazione, che è una sorta di eh, infografica, di sintesi eh, di quella che è la, eh, la presentazione che avete appena eh, ascoltato da parte della nostra coordinatrice, la professoressa Elena Formia. Eh, il nostro corso triennale, quindi è dedicato allo studio, al design del prodotto industriale, è la classe di laurea è la L4. Come ha già anticipato la professoressa Formia viviamo in una regione che è la seconda regione più produttiva d'Europa dove ci sono tutti i distretti produttivi eh, rispetto ai quali noi eh, abbiamo una predilezione perché collaboriamo anche all'interno dei laboratori di prodotto, di progettazione del prodotto con le imprese. Eh, vi ricordiamo che noi come corso di laurea all'interno dell'Ateneo dell'Università di Bologna Abbiamo attivato il primo corso nell'anno accademico 2013-2014, quindi in questi otto anni eh, di, ehm, di, di formazione abbiamo... Eh, insieme con le imprese realizzato e tuttora ogni anno cerchiamo di innovare quelli che sono i team multidisciplinari di docenti strutturati, ricercatori eh, e assegnisti di ricerca insieme appunto ai, ehm, ai tecnici di impresa, agli amministratori delegati, alle risorse umane che insieme delle imprese che insieme a noi cercano di dare eh, a voi, futuri progettisti, eh, una formazione a tutto tondo che sia veramente eh, eh, centrata sulle esigenze del territorio e delle imprese, sempre molto legate all'attualità dei bisogni, rinnovando sempre e mettendo anche in discussione quelle che sono ogni anno i temi dei nostri laboratori. Quindi che cosa facciamo? Formiamo una figura di un progettista che è in grado, come diceva il professoressa Formia, di osservare la realtà, ma attraverso eh, corsi eh, ex cathedra e eh, corsi integrati ha la capacità anche di ehm, sviluppare delle capacità di mediazione, capacità di ascolto per avere un approccio critico e eh, iniziare ad avere una propria e a formare una propria eh, personalità. Età progettuale. Eh, chi formiamo? Il designer di prodotto eh, è una figura che, quindi, dalla creazione di un brief di progetto allo sviluppo, a una ricerca che noi chiamiamo meta progettuale, alla ricerca dei casi studio e eh, allo sviluppo di prototipi, nonché alla alla messa in campo eh, della, e alla finalizzazione del prodotto e alla sua comunicazione, sarà in grado al termine del terzo anno di poter entrare all'interno di studi professionali o centri di ricerca e sviluppo di grandi imprese, di enti, di fondazioni o all'interno di uffici tecnici di eh, piccole e medie imprese. Eh, il materiale che vi stiamo facendo vedere in slideshow show insieme al video della eh, coordinatrice lo trovate nel, sul sito eh, che ho indicato e che trovate nella chat e le materie caratterizzanti eh, rispetto al primo secondo e al terzo anno prevedono una, mh, diciamo, oltre le, le, ai corsi ehm, ex cathedra eh, molti laboratori di eh, progettazione dal disegno alla modellazione ai fondamenti di CAD, ai laboratori di comunicazione visiva computer grafica fino ad arrivare anche all'analisi dei costi e al project management. E al terzo anno, eh, come ehm, grande diciamo, eh, preparazione prima dell'elaborazione della tesi finale, c'è cioè il laboratorio di sintesi finale, al termine del quale i nostri studenti hanno ehm, come esperienza formativa un tirocino all'interno delle imprese. In quali imprese, in quali settori formiamo i nostri futuri progettisti all'interno di quali, quali realtà potranno andare a sviluppare questa esperienza professionalizzante? Eh, I settori che sono poi per fortuna presenti anche nella nostra regione, quindi tutto il comparto dell'automazione, della robotica, della meccatronica, eh, questa regione è un grandissimo distretto legato al packaging, alle industrie motociclistiche, come certamente sapete tutti, automobilistiche, nautiche, fino all'information and communication technology. Per passare alla grande fama della regione legata al fashion, agli archivi della moda, alla, agli accessori fino all'industria tessile, per passare all'arredamento, all'interior design e alla comunicazione in multimedia. E dunque, come già è stato anticipato e quindi scorro rapidamente, la nostra capacità di eh, intrattenere delle relazioni con le imprese del territorio regionale, viene vincolata a diversi livelli facendo ricerche insieme, portando le imprese all'interno del laboratorio di progettazione e condividendo quelli che sono dei brief di progetto che possono essere sviluppati anche in quelle attività che noi chiamiamo extra accademiche, ovvero all'interno di eh, concorsi di idee oppure workshop che possiamo sviluppare anche nel periodo estivo, e eh, nei tirocini come eh, obbligo formativo queste sono solo pochissime delle, delle tante imprese delle più di 500 imprese con le quali sviluppiamo delle relazioni e come anche i nostri colleghi hanno già anticipato rispetto ai loro corsi di studio anche il corso in design del prodotto industriale ha eh, una varietà di spazi eh, nella sede qui di Bologna di laboratori diffusi ehm, vicino alla scuola di ehm, ingegneria Porta Saragozza, per chi non è mh, di Bologna, è comunque all'interno della, della cintura delle mura eh, della, della città di Bologna, quindi abbiamo il laboratorio di modelli, il laboratorio per la sanità, e l'acquisizione dei dati, il laboratorio di fotografia dove al primo anno eh, ci sono eh, postazioni per riuscire a ehm, sviluppare eh, la sensibilità soprattutto anche nella rappresentazione del prodotto che viene poi concepito e c'è il laboratorio informatico nonché l'apertura la, eh, al Fab Lab d'Ateneo all'interno del quale poter arrivare a testare e a fare e a sviluppare i propri prototipi Uh, come corso abbiamo relazioni con università uh, diffuse sugli uh, stati uh, membri della comunità e uh, stati uh, extraeuropei con i quali sviluppiamo uh, scambi e uh, progetti Erasmus e Overseas. Come comunichiamo tutto quello che facciamo e soprattutto quello che gli studenti fanno e che eh, diventa eh, patrimonio, il loro patrimonio che contribuirà a creare il portfolio eh, che a fine, alla fine del triennio diventa lo strumento attraverso il quale si possono ehm, candidare a posizioni. Eh, a posizioni professionali, eh, nel caso non si decida di proseguire nel biennio magistrale. Comunichiamo attraverso degli ospiti italiani, nazionali, internazionali che invitiamo all'interno dei nostri corsi a, ehm, a raccontare la loro esperienza professionale, attraverso l'organizzazione di eh, Bologna Design Week o delle settimane dedicate alle industrie culturali creative e soprattutto a fine anno ehm, siamo eh, la comunità degli studenti insieme ai docenti, eh, allestisce all'interno delle sale della scuola, dell'università, eh, la mostra eh, che espone gli esiti, prototipi sviluppati all'interno dei laboratori. A causa pandemia abbiamo sviluppato il nostro anche canale causa e per fortuna abbiamo attivato un canale Instagram eh, che è in tutti gli effetti il nostro museo virtuale, il Virtual Exhibit Lab che potete andare a visitare, anzi vi invitiamo a seguire i nostri canali social, Facebook e Instagram. Um, realizziamo corsi di orientamento con gli studenti dei licei attraverso attività di formazione condotte dai nostri studenti universitari rispetto alle regole di accesso lascio poi la parola al nostro manager didattico e comunque bisogna sostenere il test talk i lascio appunto poi i dettagli eh, più nello specifico al manager didattico e che cosa si può eh, quali corsi possono essere frequentati al termine della triennale, mh, ne abbiamo elencati eh, una selezione legata chiaramente alla specializzazione che un designer triennale può eh, ambire in termini di formazione, quindi abbiamo due lauree magistrali in advanced design, una dei prodotti, una legata allo sviluppo e al disegno dei servizi, un master di primo livello in design technology for fashion communication, per chi si vuole affacciare sul prodotto e la comunicazione del diciamo del, del fashion design, abbiamo un master di primo livello dedicato all'innovation and extended reality e un master di secondo livello in imprese e tecnologia ceramica. Ma più di tante parole, eh, io credo che prima di passare la parola al nostro studente Marco Dall'Oglio vorrei esporre rapidamente quelli che sono eh, gli step, il processo, attraverso il quale eh, voi venite formati, ovvero durante i laboratori lavorate in team, in team di progetto, quindi 3-4 studenti per sviluppare i bisogni, analizzare le ricerche, arrivare a dei concept di progetto fino alle soluzioni, Individua dovete individuare quindi i bisogni delle persone anche attraverso intervista attraverso delle ricerche che conducete online, o delle ricerche che conducete eh, live, bisogna sviluppare delle idee che apportino eh, innovazione, bisogna essere sostenibili, bisogna analizzare la fattibilità, i componenti tecnici, eh, realizziamo um, i modelli di studio virtuale, quindi dovrete avere la capacità di utilizzare tutti gli strumenti di rappresentazione fino ad arrivare al prototipo anche la comunicazione, gli strumenti di comunicazione e il packaging del prodotto diventano eh, fondamentali per veicolare il, le vostre idee che sono concretizzate in un prodotto i numeri del corso ogni anno abbiamo, ehm, siamo felici di poter annoverare delle, delle tesi eh, che sono coperte da brevetto perché vengono sviluppate, come vi dicevamo, all'interno delle imprese. Ogni anno ci sono più di 12 laboratori di progettazione, eh, più di 30 dei nostri studenti vengono coinvolti in questi workshop extra eh, accademici e ogni anno, eh, visto che abbiamo il numero programmato a 130 studenti, abbiamo molti tirocini curriculari che vengono attivati. Poi si sono i numeri, um, i nostri laureati vogliamo e ci teniamo che si laureino in corso per poi poter accedere alla, e a scegliere un percorso um, uh, magistrale, quindi io direi di lasciare la parola a Marco che meglio di noi può dare la sua testimonianza. La parola a Simona che così dà le informazioni che ha sulla parte di iscrizioni e poi uh, chiudiamo con Marco. Certo. Eccomi. Provo a condividere la presentazione, ditemi per favore se la vedete. È Visibile? Sì, sì, Vai, sì, sì, sì, sì, eh, molto brevemente eh, vi farò una panoramica delle modalità di accesso al, al corso di design del proto industriale. Eh, innanzitutto eh, quali sono i requisiti di accesso? È necessario il diploma di scuola secondaria superiore, un altro titolo di studio eh, conseguito all'estero purché ovviamente si è riconosciuto idoneo. Come accennava già la professoressa Vai, i eh, posti a disposizione per l'anno accademico 21-22 sono stati 130, di cui 4 riservati agli studenti internazionali non comunitari. Allora, eh, vi parlo brevemente del bando 2122, eh, questo perché ovviamente il bando è quello pubblicato sul website e quello disponibile ad oggi. Quindi il mio invito, e eh, sembrerà una cosa piccola ma è fondamentale, è di tenere sempre monitorato il website del corso. E, in particolare la sezione ammissioni, dove verrà pubblicato il bando di accesso, che è abbastanza lungo, corposo, ma super dettagliato. E, ehm... Mi sembra... Mi sembra che sia si caduta nella connessione. Ok, sì. infatti anche a me era caduta, non capivo se ero io o se ero no. No, no, abbiamo perso abbiamo eh, in un tutto... colpo solo Elena, Valentina e Simone. <ride> infatti, eh... <ride> eh, adesso ripartiamo e quindi la registrazione si è interrotta, ma è ripartita immediatamente. Quindi eh, Simona, secondo me eh, abbiamo perso solo l'ultimo minuto. ecco. Ci senti Simona? Eh, secondo me Valentina è, è bloccata la piattaforma completamente, che perché eh, ad esempio eh, tu non eh, eh, ti vediamo, ti vediamo eh, diciamo, adesso ti vedo e vedo anche Elena, prima era tutto bloccato. Ok, comunque vedo i 130 studenti, ci sono ancora, sì. c'è una mano alzata, forse nel frattempo che aspettiamo Simona che... Simona, se quando ci sei dicelo. Simona non c'è collegata. È uscita a un certo punto, probabilmente si è bloccato il suo computer. Magari possiamo fare partire Marco nella sua presentazione, cosa dici Valentina? Sì, così riprendiamo in coda <ride> dopo. Sicuramente può partire Marco. Buongiorno, mi sente? Sì, sì, buongiorno, okay. Marco, benvenuto. E Grazie. Dovresti essere abilitato, ma nel caso ti riabilito. Sì, condivido dopo che faccio vedere un paio di progetti. Sì. Prima volevo dire giusto due parole. Eh, buongiorno a tutti, allora, eh, io sono Marco, appunto ho fatto la triennale in design del prodotto industriale, adesso sono al secondo anno invece di Advanced Design eh, all'indirizzo prodotto e niente, sono rimasto molto soddisfatto dalla triennale soprattutto per come è stato costruito il percorso che valutandolo a posteriori si capisce proprio essere stato eh, strutturato proprio come un percorso nel senso che dal primo al terzo anno si parte con laboratori, con, con studi legati magari a una produzione più nel micro magari con i primi laboratori eh, legati magari a una produzione artigianale fino ad arrivare al terzo anno in cui invece il tema della progettazione diventa più sistemico e quindi più ampio e anche più complesso, che poi dà il là sicuramente alla, alla magistrale che si basa appunto sul, sull'ampliamento del design inteso come sistema. E la cosa che mi è piaciuta di questa università, che poi è una peculiarità del design, essendo una materia molto pratica, quindi non solamente nozionistica, è stato secondo me ehm, lo scopo, almeno come io l'ho inteso l'università, di creare una sensibilità nello studente, di costruire una sensibilità oltre che impartire nozioni, una sensibilità che a mio parere eh, è necessaria per il designer. Perché questo? Perché io ritengo che la capacità eh, più importante che deve avere un designer è quella di sapere eh, attingere informazioni, trasportare informazioni da contesti apparentemente scollegati dal contesto in cui si sta lavorando appunto, e appunto trasportarle all'interno del proprio progetto, nel proprio contesto e questo è impossibile da fare se non si ha una sensibilità che ci porta continuamente, quotidianamente a eh, raccogliere informazioni rispetto al eh, quotidiano cosa viviamo continuamente e questo è lo scopo che ha avuto anche eh, a livello formativo proprio l'università o almeno eh, io credo che mi sia costruito una sensibilità da quando ho iniziato, di diverso tipo, da quando ho iniziato l'università. E, e quindi è sicuramente un tipo di formazione che eh, va al di là delle semplici ore, delle lezioni, perché non può ridursi solamente a questo, ma deve sicuramente richiedere un impegno, una curiosità, una continua fame appunto di, di nuove informazioni, di imparare continuamente, che lo studente a mio parere eh, deve avere, ma che sicuramente l'università aiuta a creare eh, a creare e infatti come anticipato prima dalle professoresse, vedrete che il designer deve, è una figura professionale che deve saper parlare numerose lingue deve saper parlare la lingua di quello che è a capo del marketing, perché deve produrre o comunque un oggetto che sia un servizio che sia appetibile, deve sapere la lingua di colui che è addetto alla produzione, perché deve riuscire a progettare un prodotto che sia fattibile, il più facilmente anzi fattibile, deve saper parlare anche la lingua dell'utente, nel senso che dovendolo mettere al centro gli sono richieste delle competenze psicologiche o comunque legate magari alla, alle materie umanistiche che eh, sono, sono fondamentali, per questo appunto è una materia che è molto ampia, molto trasversale e che insomma, è proprio la sua bellezza, eh, ti permette nella formazione di dover attingere a competenze sempre diverse, dal campo dell'economia al campo della filosofia, da qualun in qualunque tipo di campo, perché in questo modo si forma un bagaglio culturale che è sempre più ampio e tramite il quale si riesce a portare sempre più ricchezza nei progetti. E vi faccio vedere giusto un paio di progetti appunto per testimoniare di questa cosa. Allora, si vede? Sì. Okay. Questo è un progetto che ho fatto con uh, un gruppo universitario, anche con Christian che dovrebbe essere collegato, che è il tutor, e la, era un workshop di una settimana in cui la richiesta era quella di rappresentare una parola chiave che era instabilità e noi abbiamo deciso di eh, racchiudere questo concetto e di interpretarlo con l'instabilità sociale e, e quindi rappresentare il concetto secondo il quale appunto eh, quello che volevamo trasferire e comunicare era il concetto secondo cui eh, abbiamo bisogno dell'altro all'interno di una società per stare in piedi e per poter sopravvivere, diciamo. E quindi abbiamo voluto creare una sedia appunto che non fosse eh, autosufficiente, ma che avesse bisogno dell'altro per, per poter funzionare. Questo è un esempio appunto della prototipazione di cui parlava prima eh, la professoressa appunto di come anche lo sviluppo passa attraverso questi passi. E quindi vediamo questo tipo di seduta che appunto eh, tramite il gioco anche con l'altra persona crea eh, dialogo oltre che eh, una funzionalità, e questo è un carattere secondo me fondamentale del, del designer, appunto. E qui non deve bisogna sfatare il mito, magari che arrivi sempre alla produzione di un oggetto, ma invece può arrivare anche semplicemente alla produzione di relazioni al di là della materia. Un altro invece progetto è la, è la mia tesi, che volevo farvi vedere eh, cioè, molto velocemente, che è un progetto appunto che mira a sostenere la cura di coloro che soffrono di depressione lieve e moderata e quindi giocava sul ruolo delle persone care attorno al malato e permetteva lo scambio di eh, gesti tattili e eh, momenti felici da parte del contesto di persone care al malato e una sua risposta rispetto a questi e questo funzionava tramite un'applicazione utilizzata da entrambi e tramite un oggetto che veniva utilizzato dal, dalla persona malata appunto per uh, avere esperienza di, di questi gesti tattili e, e poi non voglio approfondire oltre, semplicemente volevo farvi vedere questi due progetti eh, per farvi capire anche lo sviluppo che si ha da un progetto magari a un sistema come quest'ultimo che quindi comprende una parte invisibile e una parte invece più materica e anche per darvi l'idea appunto di come la figura del designer arrivi a avere magari un percorso che non è sempre, cioè la sua bellezza che non è lineare, nel senso che si trova a svolgere progetti in campi sempre diversi, che è la cosa che io preferisco. Eh, direi di aver concluso, spero di essere stato sì. chiaro. Sì, grazie Marco, grazie mille per la tua testimonianza, e, mh, non è un caso che noi abbiamo voluto coinvolgere gli studenti oggi perché secondo noi eh, la loro eh, partecipazione e il nostro, la nostra tipologia di didattica con gli studenti al centro deve essere comunque chiara all'interno del, del percorso. Vorrei eh, ripassare di nuovo la parola a Simona, mh, se riesce a concludere velocemente quello che ci stava mostrando prima, Purtro purtroppo eh, è Tim's saltato tutto. Allora, molto molto brevemente, eccoci, non so esattamente fino a quando mi avete… un punto per ripartire. Ok, perfetto. Eh. Allora, semplicemente eh, avevo riportato qui le date del 21-22 eh, per darvi un'indicazione un delle tempistiche, eh, ma ovviamente l'invito è sempre quello di tenere monitorato il website perché il bando ovviamente riporterà le nuove date per il 22-23. Le se, abbiamo tre tornate di selezione indicativamente la, il periodo selettivo rimane aperto quest'anno è stato dal 15 marzo all'8 settembre e per ogni tornata di selezione eh, vengono messe a disposizione alcuni dei 130 posti in particolare abbiamo 50 posti nella prima eh, tornata selettiva, 50 nella seconda e 30 eh, nell'ultima. Eh, vi invito a monitorare non solo le date per iscrivervi alla selezione Unibo ma anche le date per gli scorrimenti di graduatoria per manifestare disponibilità e interesse allo scorrimento di graduatoria che avviene solo al termine della terza selezione e eventualmente anche eh, controllare l'uscita del bando di selezione straordinaria, perché ad esempio quest'anno ad ottobre sono stati ribanditi due posti, quindi eh, c'è possibilità appunto anche al termine della terza selezione, Pu può capitare che ci sia possibilità e non vi dirò mai abbastanza di leggere il bando passo per passo perché lì ci sono tutte le risposte. L'altro diciamo, step fondamentale oltre a quello dell'iscrizione alla selezione all'Università di Bologna è ovviamente sostenere il test talk. Il test talk è, è erogato dal CISIA, ehm, vedete qui il, il website cisionline.it ed è un test eh, a risposte chiuse che comprende sezioni di matematica, logica, scienze e comprensione verbale. Vedete indicativamente questi sono stati i numeri dei quesiti e il tempo, eh, il tempo a disposizione quest'anno. Quindi eh, l'altro invito è eh, monitorare il sito website del, del CESIA per vedere le date in cui vengono eh, erogati i test TOLC. Uno spunto per prepararsi, sul sito del CISIA sono disponibili simulazioni, volume di autovalutazione o eh, il mock di matematica di base, quindi eh, potete già iniziare se interessati a ehm, appunto andare sul sito per vedere le possibilità messe a disposizione per iniziare a, a prepararvi. Grazie, grazie mille Simona. E, mh, io adesso lascerei la parola a, ringraziando tutti i docenti del corso e anche Marco e lascerei la parola a Cristiana Bartolomei che è la, una docente del corso di eh, triennale in architettura e ingegneria edile e che vi presenterà l'offerta formativa eh, di questo corso sempre all'interno del Dipartimento dell'Architettura. Sì, buongiorno a tutti, grazie Valentina. Grazie a tutti e grazie anche agli studenti che parteciperanno, che stanno partecipando appunto a questo, a questo, a questo incontro. Eh, io vi porto innanzitutto i saluti della nostra coordinatrice che è appena stata eletta, Anna Rita Ferrante che oggi non poteva essere presente e quindi parlerò io al suo posto anche se comunque ho titolo per farlo perché sono delegata all'orientamento per questo corso di studi, il che significa che qualsiasi voi domanda voi abbiate anche nel corso dei prossimi mesi relativo all'iscrizione, a, a come funziona questo corso potete rivolgervi direttamente a me senza appunto andare a disturbare il coordinatore. E, parto subito da una cosa molto importante, quindi condivido il mio schermo, sperando che tutto funzioni. E, dovrebbe funzionare, dovreste vederlo, spero. Vedete sì, direi di sì. E, perché questo corso di laurea è un corso di laurea di nuova attivazione, siamo solo al secondo anno, è un corso di laurea triennale, che però prevede un... Um, corso uh, appunto che, che presenta anche una magistrale eh, quindi più, du, più due anni alla fine del terzo anno eh, questo corso nasce da una um, destrutturazione del corso precedente che era un corso a ciclo unico in ingegneria e dell'architettura il corso nuovo appunto si chiama vi ha detto anche poco fa eh, la nostra delegata di dipartimento, si chiama corso di studi in Ar architettura e ingegneria. Non c'è più la parola edile, è stata soppressa al momento, si chiama solamente corso di studi in architettura e ingegneria. Quindi la prima cosa che volevo fare è appunto quella di eh, spiegarvi che cos'è eh, chi è l'architetto ingegnere, cioè che cosa fa e chi è l'architetto ingegnere. L'architetto ingegnere è una figura, per quello che noi riteniamo, essere una figura completa che, eh, in, cui vengono, in cui si trovano al suo interno due anime, quelle che approcciano all'architettura e quelle che approcciano all'ingegneria. All Quindi è una figura, che possiamo così definire una figura di sintesi, che è in grado di affrontare complessivamente il processo di architettura in tutte le sue scale Ehm, anche per quello che riguarda appunto la, fatiche, la fattibilità economica e sociale oltre che tutti quegli aspetti che riguardano più propriamente la parte più ingegneristica relativi alla tecnica e all'esecutività di un progetto. Eh, quindi in questa slide è molto chiaro quello che sono le anime dell'architetto e dell'ingegnere, quelle due anime di cui vi dicevo prima. Da un lato creatività, forma, estetica, sostenibilità e concezione del progetto, dall'altra però una grande attenzione alla, alla fattibilità, alla funzionalità, alla praticità, all'innovazione e alla razionalizzazione dei processi. Quindi un è... attimo non si vede la slide, la Oddio, presentazione è fissa. Come non si vede la slide? Adesso si vede? Adesso, Io la vedo, adesso... sì. Ok, so, adesso no, a tutto schermo si vede che okay. non va più. Va bene, la facciamo così. E, quindi eh, di fatto queste due anime portano a far sì che l'architetto ingegnere abbia competenze specifiche, specifiche in entrambi i campi, se è quella dell'architettura che è quella dell'ingegneria e, e noi riteniamo che possiamo, alla fine del suo percorso sia triennale per quello che riguarda le strutture semplici sia quinquennale quando avremo fatto il 3 più 2 per quello che riguarda le strutture complesse eh, possa avere una completa gestione del processo e quindi possa seguire eh, la creazione di un progetto dalla, dalla, sia per quello che riguarda la forma e la struttura sia per quello che riguarda gli impianti la gestione e la manutenzione che sono appunto degli aspetti che non dobbiamo dimenticare perché non è che un, noi un'opera la costruiamo e la creiamo poi la lasciamo lì ma dobbiamo imparare a anche a mantenerla appunto nel tempo. E, la, per, per rispondere anche a una domanda che era appunto fatta, stata fatta anche in chat prima, eh, alla fine di questo percorso, sia dal punto di vista quando finisce la... la la, la, la, la laurea triennale sia la laurea eh, 3 più 2, diciamo così, eh, può scegliere una carriera flessibile, os ossia si può iscrivere sia all'albo degli architetti che all'albo degli ingegneri, quindi può firmare progetti che possono essere di diversa natura, sia appunto quelli probabilmente str strutturali che quelli so che, qu che sono tipici appunto dell'ingegnere, sia quelli di restauro che sono più propriamente tipici dell'architetto. E... Mm, eh, inoltre il plus, il valore aggiunto di questa, di questa laurea è che è una laurea che può essere esercitata all'interno di tutti gli stati membri europei, quindi è una laurea che ha un riconoscimento europeo e quindi come tale può essere eh, appunto, sfruttata anche per lavorare appunto all'estero, previa appunto in questo caso poi il riconoscimento da parte eh, della comunità europea. E, detto questo passo alla presentazione invece vera e propria del corso di studi, se riuscirò a farla perché qua tutte le finestre sono una sovrapposta all'altra, adesso ce la faremo, eccoci qua. E, e qui entriamo appunto un po più nel dettaglio rispetto a quello che è il vero corso di studi. Allora in parte le cose ve le ho già anticipate, quali sono i cinque motivi che noi riteniamo essere quelli principali per potersi iscrivere a questo corso di studi, sicuramente la possibilità di iscriversi ad entrambi gli albi, gli albi professionali, quello degli ingegneri, e quello degli architetti, al fatto di poter, ehm, come posso dire, acquisire una, delle competenze sia nel campo delle nuove costruzioni che nel recupero dell'esistente, quindi noi, non, non ci occupiamo di nuovo, ma ci occupiamo anche di del recupero dell'esistente e ehm, possiamo acquisire ovviamente, come vi ho già detto, di, ehm, competenze sia dal punto di vista ingegneristico che architettonico. E una volta eh, laureati dopo tre anni, possiamo metterci direttamente nel mondo del lavoro se vogliamo farlo oppure viceversa. Versa, continuare con la laurea magistrale con i master di primo livello sia in italia che all'estero perché anche noi come gli altri corsi di studio anche durante la, eh, il, il percorso triennale la offriamo la possibilità di poter fare dei, mh, dei periodi all'estero attraverso il progetto erasmus progetto, attraverso il progetto overseas che sono progetti che sono comuni eh, in tutto l'ateneo e che anche in cui le nostre, i nostri corsi di studio eh, appunto hanno sedi che possono ospitare in tutta europa eh, studenti che Vogliono fare questo sia attraverso tirocini che noi facciamo sia in Italia perché li vuol fare in Italia ma anche all'estero o anche tesi di laurea che possono essere svolte appunto in, in studi professionali all'estero. Eh, anche, anche noi come i corsi che avete visto presentati in precedenza eh, lavoriamo attraverso lezioni ex cathedra quindi dove il docente come in questo caso sto facendo io vi parla ma anche attraverso una serie di laboratori progettuali che, che permettono appunto la collaborazione e il, il confronto perché sarete costretti a lavorare in team quindi con più persone quindi con tutte le problematiche che, possono trovare, che ci possono essere quando, due quando più persone lavorano insieme e, e il, um, I requisiti d'accesso, poi di questo parlerà bene anche per noi il manager di dati che vi spiegherà eh, bene com'è il test di ingresso a questo corso di studi, che è differente da quello che abbiamo visto poc'anzi poc per il corso di design, perché noi non, ha, non abbiamo un talk, abbiamo un test ministeriale così come anche per la eh, facoltà di architettura quinquennale di Cesena che, con cui condividiamo lo stesso tipo di, di test d'ingresso e quindi vi verrà, vi verrà spiegato dalla nostra manager didattica. E, il requisito di accesso invece per poter entrare a fare questi test è quello di avere un diploma di scuola superiore se, eh, secondaria durata quinquennale oppure un titolo estero che sia ugualmente riconosciuto. Eh, che cosa serve per entrare, quali sono le competenze richieste per entrare è ribadito il fatto che comunque i nostri corsi iniziano da zero è chiaro che però un minimo di competenze iniziali ci vogliono per poter entrare eh, a partecipare a un corso di questo, di questo tipo perché sennò lo studente fa veramente molta fatica e quindi eh, saper utilizzare i principali risultati della matematica elementare e delle scienze sperimentali è assolutamente fondamentale così come avere capacità di ragionamento logico e così come è importante avere una conoscenza almeno di base degli strumenti della rappresentazione dell'architettura. Tant'è che appunto il nostro test d'ingresso, quando vi verrà richiesto di farlo, vi chiederà proprio di avere competenze in questo senso, perché se no non sarete ammessi e non potete entrare nel nostro numero programmato che è appunto pari a 80 studenti per anno. Eh, quindi appunto questo poi ve lo spiegherà bene il nostro manager didattico eh, che cosa, come è, com è fatto il nostro piano di studi io vi illustro solamente il piano di studi per la laurea triennale quindi non ci occupiamo in questa fase della laurea delle, dei più due anni che sarete chiamati se qualcuno di voi vorrà proseguire e il primo anno di studi appunto vede questi esami la, le analisi e le fisiche che sono praticamente più appartenenti al ramo dell'ingegneria se così vogliamo dire, quindi sono i fondamenti per poi esami di ingegneria un pochino più sostenuti e poi invece abbiamo esami che sono più propriamente del campo della rappresentazione e della progettazione quindi laboratorio di disegno assistito, sostanzialmente disegno al computer eh, disegno dell'architettura dell 1 di cui io appunto sono anche docente e mh, architettura e composizione architettonica 1 oltre che la storia dell'architettura 1 oltre che le di lingua inglese pari al B1 il secondo anno proseguiamo ancora con esami più sul filone ingegneristico come le analisi matematiche, la meccanica razionale e, e ci inoltriamo però anche ad approfondire gli aspetti della progettazione come l'architettura e la composizione architettonica 2, come la storia dell'architettura 2 e come il disegno dell'architettura 2 oltre che introduciamo per la prima volta il tema del restauro, facendo appunto il laboratorio di restauro. Ogni volta che vedete accanto alla, al titolo del corso laboratorio oppure la parola laboratorio significa che questi corsi hanno una frequenza obbligatoria al 70% quindi perché il lavoro viene, viene appunto fatto in team all'interno dell'aula in cui gli studenti lavorano in insieme e collaborano insieme ai docenti e ai tutor per la realizzazione appunto degli elaborati finali che servono per il superamento dell'esame. Il terzo anno eh, impariamo a conoscere invece delle materie nuove che non abbiamo ancora visto negli anni precedenti come l'architettura tecnica, eh, l'urbanistica, la fisica tecnica e appunto ahimè la scienza delle costruzioni che è sempre eh, un esame molto pesante per gli studenti del di questo corso di studi che appunto gli, gli insegna come far, far stare in piedi, diciamo così, le strutture, per farvela molto semplice. Oltre ovviamente che delle, de, un esame come quello di Estimo, che sembra un po' eh, come dire... Mh, un po' a parte rispetto a tutto il percorso di studi, ma che è molto importante nella eh, professione di un ingegnere architetto, soprattutto se vuole trovare camp, ehm, eh, spazio a, ad esempio per fare perizia in tribunale eh, o, di questo, o cose di questo genere. Inoltre sono previste questo anno 12 crediti di attività formative libere. Che cosa significa questo? Significa che ogni studente può scegliere quali esami, pari a 12 crediti può scegliere e può fare, che può scegliere all'interno dell'offerta formativa di tutto quanto l'Ateneo, quindi non solamente all'interno dei corsi di studio delle, del nostro dipartimento o della nostra scuola di architettura e ingegneria, ma addirittura all'interno di tutto quanto il nostro, eh, il nostro Ateneo di Bologna. E in questo anno ovviamente è prevista anche la prova finale, la cosiddetta tesi di laurea. Adesso vi faccio passare molto rapidamente alcune immagini di quello che si fa all'interno dei nostri corsi perché poi invece avremo la testimonianza anche noi come i corsi precedenti degli studenti, gli studenti del secondo anno che sono quelli più vecchi diciamo così del nostro corso perché come vi dicevo siamo partiti solo l'anno scorso e quindi abbiamo solamente uh, il primo e il secondo anno al momento attivo e quindi vi faccio passare rapidamente questi insomma progetti che potete vedere quindi che spassano dalla progettazione alla rappresentazione, al restauro eh, all'urbanistica e eh, anche noi come i i corsi precedenti siamo dotati di laboratori, laboratori che appunto di prototipazione, eh, laboratori di rilievo e svolgiamo le nostre attività sia inside, quindi all'interno, oppure anche all'esterno. Quindi i nostri studenti sono abituati anche a svolgere proprio campagne di rilievo effettivamente sul campo e qui ne abbiamo appunto una dimostrazione e un'immagine. Gli sbocchi lavorativi ve li ho già detti prima, li ripeto rapidamente, eh, possiamo iscriverci all'albo degli ingegneri, all'albo degli architetti, però possiamo anche, come dire, non avere nessuna iscrizione a nessuno degli albi professionali e andare a ricoprire ruoli tecnici in aziende private o in industrie manifatturiere, oppure anche nella pubblica amministrazione per quello che riguarda l'ambito dell'edilizia. E per proseguire gli studi come vi dicevo è già attivo e quindi possiamo cioè, già, come dire, il percorso è già stato pensato e quindi non è che deve essere attivato è già eh, in itinere rispetto al vostro percorso triennale abbiamo una laurea magistrale di due anni in Building Engineering Architecture che è, è fatta di due curriculum un curriculum in italiano che mutua il nome dalla vecchia laurea quinquennale in Ingegneria e dell'Architettura e un curriculum in inglese che eh, invece, appunto, è totalmente in inglese, quindi i due, due anni totalmente fatti in inglese, in cui appunto in questo momento e questo secondo curriculum è già attivo, stanno trovando appunto spazio studenti che vengono da tutto il mondo. Quindi è dire, un, anche una bella esperienza per uno studente italiano andarsi a scrivere a un curriculum di tipo di, di, appunto, in inglese. La nostra sede è a, a Bologna esattamente in Viale Risorgimento 2 nel quartiere Saragozza, è un edificio, un importante esempio di un edificio del Novecento progettato dall'architetto Vaccaro, che nonostante appunto sia stato progettato nel 1935 e nonostante tutte le criticità e l'aumento di studenti consistenti che c'è stato in questi anni, possiamo dire che è, studente, è un edificio che ancora regge, abbastanza bene al carico didattico di una mole di studenti che sicuramente non era quella pensata dall'architetto dall Vaccaro nel 1935. Queste sono alcune immagini degli interni delle nost dei nostri spazi, ovviamente è un edificio antico quindi non è bello come quello della, di Cesena che sicuramente è un edificio più nuovo e più moderno, Il nostro è stato un edificio che è stato per, per forza di cose riadattato alle esigenze attuali, però come vi dicevo prima regge. Questa è la pianta di Bologna, <coughs> Questi sono i viali di circonvolazione, questa è la stazione per intenderci e in questo, caso la e in questo punto c'è la facoltà di ingegneria, quindi proprio a ridosso di Porta Saragozza. E non abbiamo solo questa sede, abbiamo altre due sedi, una in via Saragozza 810 e una in via Ugo Foscolo che sono comunque sempre a ridosso di, a ridosso di Porta Saragozza. Questi sono i nostri indirizzi, quindi abbiamo Annalita Ferrante, coordinatrice del corso, io che sono delegata all'orientamento, appunto che sono Cristiana Bartolomei, Simona Cavalleri che vi parlerà tra un attimo eh, in relazione al, al test d'ingresso per entrare in questo corso di laurea e abbiamo anche un tutor, Giuseppe Iacovino, che è disposto a, partecipare, eh, a, a rispondere alle vostre domande e poi vi manderò dei link in chat perché abbiamo appunto anche un tutor talk, quindi uno sportello in cui è possibile prenotarsi per fare domande dal tutor che può appunto aiutarvi a risolvere alcuni dubbi se lui non ce la fa ovviamente sono sempre a disposizione io io direi che ho terminato quindi lascerei la parola a Simona se se c'è grazie sì. Prego. eccomi allora ditemi se vedete Sì. ok Vediamo se riesco a mettere a schermo intero, se collabora, altrimenti vado, eccoci. Allora, architettura e ingegneria, eh, anche in questo caso, così come per design del prodotto industriale, il requisito di accesso eh, per poter essere ammessi è quello di avere il diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero e eh, riconosciuto, eh, riconosciuto idoneo. Il numero programmato in questo caso è inferiore, non parliamo più dei 130 di design del prodotto industriale, ma abbiamo eh, 80 posti disponibili, di cui 4 riservate agli studenti internazionali non comunitari. La eh, procedura differisce rispetto eh, al TOLC nel senso che eh, non ci sono eh, diverse possibilità di sostenere il TOLC e più tornate di selezione, ma c'è eh, un unico bando. Eh, aperto ehm, per un periodo di tempo più breve e è un'unica possibilità di sostenere il cosiddetto test ARCAD. Il test ha subito alcune variazioni rispetto negli ultimi anni a causa della pandemia e per questo è derogato sempre dal eh, CISIA, che è lo stesso ente erogatore del TOLC, ma si tratta proprio di un'altra tipologia di, eh, di test. Anche in questo caso vi ho riportato ehm, alcune informazioni, alcune date relative al 21-22 perché ancora più del test TOLC, il test ARCAD e la procedura di eh, ammissione specifica dell'Università di Bologna eh, varia, eh, può variare notevolmente e ehm, quindi anche in questo caso l'invito è sempre a monitorare il website sezione ammissioni del corso di laurea e chiedo poi alla professoressa Bartolomei se riesce a, a mettervi il link in chat e ehm, già se andate adesso sul website del corso di, di studi eh, potrete vedere il bando 2122 e um, vi invito a leggerlo per iniziare a prepararvi e capire qual è la procedura di, eh, di ammissione tenendo conto, come detto, che le modalità potrebbero eh, variare. E in questo caso, anche in questo caso, abbiamo due momenti chiave, sono l'iscrizione alla selezione, che ad esempio quest'anno è stata dal 5 luglio al 19 di, di agosto, che viene fatta direttamente presso l'Università di Bologna. In questo caso non è stata necessaria l'iscrizione eh, al, al, um, eh, al test del CISIA, al test ARCAD, nel senso che chi eh, si iscriveva alla selezione al, dell'Università di Bologna in automatico veniva poi iscritto al, al test ARCAD e veniva contattato dal CISIA. In questo caso il test è stato svolto il 6 settembre, la graduatoria è uscita il 15 e il termine dell'immatricolazione come vedete è stato estremamente a ridosso. Eh, questo perché eh, deve essere concesso il tempo dello scorrimento di graduatoria, quindi, se nel test talk lo scorrimento di graduatoria accadeva solo al termine della terza selezione, in questo caso, essendoci un'unica tornata di selezione con un unico bando, eh, la, lo scorrimento di graduatoria avviene eh, pressoché immediatamente. Quindi anche in questo caso tenete monitorate le scadenze per dare eh, dimostrazione di interesse per essere ripescati dalle graduatorie. Come detto appunto monitorate il sito web del corso di studi, eh, vi invito anche a eh, tenere monitorato, a seguire e tenere monitorato ehm, il, il canale Facebook del, del corso, chiedo sempre alla professoressa Bartolomei se riesce a, eh, a mettere in chat il, il link perché appunto diamo sempre comunicazione delle, delle date di apertura e remind in prossimità della scadenza delle, eh, delle date di, di iscrizione. Il test Arcade a seguito della pandemia è stato erogato eh, online sempre dal, eh, dal Cisia. E, mh, anche in questo caso, vi invito ad andare a monitorare il website del Cisia e eh, andare a selezionare la parte relativa ai test di eh, architettura. Eh, ci sono moltissime informazioni. Trovate l'informazione appunto sui eh, contenuti dei quesiti che come vedete sono di cultura generale, di ragionamento logico, di storia, di disegno e rappresentazione, di fisica e matematica. Eh, ma oltre alle specifiche dei contenuti dei quesiti trovate anche eh, i syllabus e i materiali gratuiti come per il test talk su cui eh, prepararvi quindi simulazioni piuttosto che il mock di matematica di base, quindi c'è proprio il website allenamento CISI online, eh, penso che eh, la professoressa Bartolomei vi, vi abbia già messo il link online o le chiedo di farlo a breve. E, mh, trovate anche eh, il test degli anni precedenti, e, mh, sul sito del MIUR, essendo infatti Architettura e Ingegneria un corso a, a numero programmato ministeriale, ehm, sul website del, del Ministero sono disponibili i test degli anni, degli anni passati, così che abbiate veramente un'idea completa della tipologia di, di domande che, che vi verrà posta. Ehm, Ultima cosa, come accennava la professoressa Bartolomei, per qualsiasi dubbio eh, c'è la professoressa stessa, ci sono io, ma in primis c'è il nostro studente tutor, eh, uno studente eh, come sarete voi, che è disponibile tutti i venerdì dalle 15 eh, alle 16 eh, per uno sportello virtuale aperto. Quindi eh, vi metteremo in chat il link dove trovate tutte le informazioni e soprattutto trovate il link Teams eh, appunto dello sportello virtuale, quindi per qualsiasi cosa ovviamente è disponibilissimo. Io ho terminato. Grazie Simona, Cristiana chi devo abilitare? Vittorio Bascetta che dovrebbe essere già, già inserito come relatore, Vittorio ci per sei? Te. Sì, eh, sono, di, sono qui, però oh, può inserire come relatore eh, Raffaele Sernia, Tommaso Sernia, che lui ha il PowerPoint. Non lo vedevo prima, aspetta un secondo che sto provo, Toma io non lo vedo, ah eccolo, trovato, imposta come relatore, eccoci qua, perfetto, quindi Raffaele, Tommaso può andare. Salve a tutti e a tutte, sono Raffaele, frequento il secondo anno di corso di Architettura e Ingegneria e non mi dilungo troppo sulla presentazione del corso, siccome la professoressa Bartolomei ha già fatto una spiegazione esemplare. Uh, vorrei più che altro mostrarvi qualche progetto che abbiamo fatto durante il primo anno e stiamo iniziando a, a, a continuare anche quest'anno. ok, Allora... <coughs> Questi sono alcuni dei disegni che abbiamo fatto con la, la, la materia di disegno dell'architettura T1. Abbiamo iniziato a lavorare già con gli spazi, perché lo spazio per un architetto ingegnere è qualcosa di fondamentale abbiamo appunto capito, diciamo, abbiamo inizialmente disegnato a mano per diciamo, migliorare la nostra tecnica visto che il, ta il taccuino è il nostro miglior amico in, questo, in questa università siccome um, non è solamente un saper disegnare ma è soprattutto un saper disegnare bene cioè costruire bene gli spazi, capire bene le fondamenta di un edificio Abbiamo realizzato anche vari modellini in disegno 1, in modo per visualizzare meglio quello che stiamo disegnando. Ad esempio questo è il modellino di una, di una casa di una mia collega. Uh, in laboratorio di composizione architettonica invece abbiamo fatto un um, piccolo level up, perché abbiamo già iniziato a progettare, a fare diciamo, tra virgolette, il nostro primo progetto. Come possiamo vedere in alto a sinistra abbiamo alcuni schizzi del, uh, che poi hanno formato quello che poteva essere uno, un, sempre un piccolo schema del, um, del progetto. E inoltre possiamo vedere anche le evoluzioni, abbiamo già dal primo semestre al secondo semestre rispetto a uh, questi modelli siamo riusciti ad arrivare a questo risultato, questo ad esempio la Pilwood House dove abbiamo realizzato tutto um, a mano e quindi possiamo vedere come comunque questo corso ci istruisce e ci migliora. Inoltre abbiamo anche adoperato e utilizzato vari programmi come InDesign, per questo i nostri ebook, quindi per le presentazioni. Abbiamo utilizzato programmi come Photoshop e ovviamente anche Autocad, dove infatti nella Tutti seconda. Lavoro, Scusi. Dove nel secondo semestre abbiamo anche iniziato a lavorare in 3D su AutoCAD, con AutoCAD 3D. In alto a sinistra possiamo vedere un, um, il cosiddetto, abbiamo iniziato a lavorare con dei prefabbricati e quindi costruire un modello 3D di quello che può essere un complesso abitativo. In, alto, in basso invece a destra abbiamo quello che può essere una schermata di, di AutoCAD, questo ad esempio è il um, è il mio prefabbricato, e ovviamente seguendo delle linee guida abbiamo diciamo, sia messo a punto quella che può essere la nostra visione artistica, sia cioè, ovviamente rispettando norme e regole, che poi già dal terzo anno verranno comunque spiegate meglio. Queste invece sono alcune foto, e in particolare in la prima vediamo il 3DA, è un oggetto fornito dall'Unibo. Per, um, appunto um, è un oggetto che uh, ci serve per visualizzare al meglio, la, la, questo riguarda il laboratorio di rilievo, uh, in quella seconda foto sono io che prendo delle, tra, attraverso sempre lo strumento prendiamo delle foto e prendiamo nell'ultima slide alcune misure in, in campagna. Prese queste misure infatti noi abbiamo utilizzato programmi come Metashape che sono uh, programmi uh, utilizzatissimi in, questo, in questi campi e abbiamo restituito quello che poteva essere appunto tutte le misure tutte le foto e abbiamo creato quello che è un modello 3D. Infine come ultimo um, laboratorio che sto seguendo è quello di restauro che è un laboratorio che unisce sia la parte di storia che abbiamo studiato invece nella prima parte del nel primo anno, in più um, analizzando anche quella che può essere gli elementi proprio di, una, di un edificio. Ad esempio questa è la loggia delle mercanzia che, um, che si trova qui a Bologna, che è stata bombardata e poi è stata restaurata uh, in, in, sia dal, dall'architetto Alfonso Rubiani, um, Inoltre... Le posso, posso mostrare, ad esempio, questo sono il progetto di AutoCAD, dove appunto vediamo come lavoriamo, iniziamo a lavorare già in 3D. E, mm, non, no. Queste invece sono le presentazioni che abbiamo fatto del nostro progetto uh, per composizione dove uh, appunto abbiamo utilizzato il programma InDesign, questi sono di alcuni rendering che abbiamo fatto della, del nostro progetto, e, m, con la varia spiegazione del, del progetto, e i vari schizzi, um, i due tipi, e queste sono le varie m, piante del, che abbiamo disegnato. La, questo ad esempio è una rielaborazione del frammento. Questo è uno spaccato assonometrico esploso. E qui abbiamo ovviamente anche um, cioè una breve riflessione su quelli che possono stati, essere stati gli spunti di uh, riflessione per il nostro progetto. Per concludere, um, la, la, posso dire che questo corso comunque for, forma particolarmente, io um, sono, un, sono un ragazzo che comunque viene da... Um, dal, dal sud dell'Italia sono venuto qua a Bologna, proprio perché è l'unica in Italia che dà la possibilità di avere una, questo tipo di università in 3 più 2, ovvero sia triennale che magistrale, separate. Questo perché mh, magari anch'io, venendo da un liceo, e non, essere, non sono stato formato troppo da questo punto di vista, volevo aspettare magari un altro po' di tempo per prendere una decisione, oppure continuare in questo percorso. Quindi questa, poss questa possibilità eh, la può dare solo l'università, Bologna in particolare questo corso perché appunto magari nel, facendo gli esami dando gli esami uno riesce a capire verso quale parte è più indirizzato oppure comunque può cambiare completamente il corso um, ho finito non so se vuole aggiungere qualcos'altro grazie grazie mille Raffaele grazie grazie allora grazie a tutto il gruppo di architettura ingegneria edile Grazie anche in questo caso gli studenti e noi per quanto ci riguarda abbiamo presentato la nostra offerta formativa, eh, come vi ho anticipato all'inizio questo è un evento minore rispetto a poi degli eventi più generali che verranno realizzati a um, febbraio per esempio dove ci sarà Alma Orienta, quindi saranno 28 primo eh, e 2 di, di marzo in cui ci sarà un forte approfondimento relativo ai singoli corsi, non soltanto um, una infarinatura come quella che vi abbiamo presentato adesso, ma mh, era data intanto molta... Um, Importanza anche alle, molto spazio anche alle vostre domande, con dei momenti dedicati e poi delle presentazioni più approfondite. Eh, non soltanto di quello che in generale si studia, ma dandovi la possibilità di conoscere un po' più da vicino alcune delle discipline che poi caratterizzeranno eh, il corso. Quindi io, come vi ho già detto all'inizio, vi invito a segnare ancora per qualche minuto le vostre domande. In chat eh, faremo in modo che la, durante l'arco della prossima settimana ci sia un posto in evidenza all'interno del sito del Dipartimento di Architettura in cui cercheremo di dare risposta a quelle domande insomma, che, eh, che ci avete fatto e alle quali saremo capaci di rispondere. E, dico solo un'ultima cosa, un po' in relazione alla questione Covid. L'Università di Bologna non si è mai fermata, neanche un giorno, quindi l'attività la, diciamo la, uh, didattica degli studenti uh, è stata continuativa ed è stata garantita uh, durante il periodo del, del lockdown in modalità esclusivamente online, uh, mentre adesso per questo semestre e confermato anche per il prossimo semestre, verrà erogata la modalità blended. Come avete visto dalle nostre presentazioni, noi facciamo un tipo di didattica molto laboratoriale, quindi è ehm, il diciamo, nostro interesse che voi siate in aula, perché lavorare in laboratorio e lavorare in gruppo è molto differente rispetto che a seguire una lezione. Una... Da uno schermo, quindi noi non siamo assolutamente per la didattica online, quindi eh, su questo fate molta attenzione nella vostra, nella vostra scelta perché appunto è un percorso, come vi hanno detto tutti gli studenti, formativo, è un percorso di vita che vi aiuta a, eh, anche a interagire non solo con i vostri pari, ma anche poi con um, il, il corpo docente e con la società che c'è lì fuori, che noi eh, comunque in tutti i nostri corsi cerchiamo di includere in più il più possibile nei nostri percorsi formativi. E, quindi queste sono le informazioni che, avrete, che avete di base, vi arriveranno delle nuove convocazioni per l'appuntamento di febbraio e marzo, eh, se volete ulteriormente approfondire in quel caso lì potrete selezionare qual è il corso che più vi eh, è diciamo, vicino alle vostre corde e noi saremo pronti ad accogliervi. Vi ringrazio moltissimo intanto di questa, della vostra partecipazione così numerosa e speriamo insomma, di avervi dato delle informazioni. Eh, sufficientemente approfondite direi che possiamo salutarvi, ringrazio i colleghi in particolare eh, Cristiana, Elena, Michele ma anche Saverio e Federico che hanno organizzato insieme a me questo, questo percorso, ringrazio anche eh, eh, Michela eh, dell'Ufficio Centrale di Orientamento e speriamo di rivedervi anche agli eventi di anno Orienta. Buon pomeriggio a tutti. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Se avete domande le potete ancora fare. Eh? Se qualcuno di voi ha qualche domanda le può scrivere e così vi rispondiamo.